È il canto 26 dell'Inferno, ehm, una parte, fatti non foste a vivere come brutti. Il momento in cui Ulisse è andato, andato all'Inferno, eccetera, racconta, racconta le sue peripezie, di quando stavano per andando, scusate la parafrasi, ma è meglio perché non riesco a leggerlo con la scansione ritmica che un filologo linguista imporrebbe, la leggo a significato. Perché il resto, leggere il significato e con la scansione ritmica, non sono sermonti, mi dispiace. Eh, il racconto è quando arrivano le colonne d'Ercole, quando eh, devono andare al di là del mondo conosciuto, ma questi non ne possono più, però lui riesce a spronarli. Eh, considerate che questa è una storia che attraversa anche la storia vera. Cioè se pensate a Alessandro Magno, scusate se faccio un una cosa che è molto buttata lì, poi qualcuno dice no guarda che, però arrivò in India, arrivò in India non soltanto per conquistare terre, ma per conoscere, perché c'era questa idea comunque di un mondo che si apriva e non finiva, a un certo punto i suoi uomini l'esercito gli disse basta, perché cioè, avevano altre esigenze. Inferno canto 26, siamo all'inferno. Sono queste fiamme, queste fiamme che sono le anime. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me d'un anno là presso Agaeta, prima che si Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amor lo qual dovea a Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che ebbia di venir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagnia picciola dalla qual non fui diserto l'un lito e l'altro vidi infin la Spagna fin nel Morocco e l'isola di Sardi e l'altra che quel mare intorno bagna io e compagni ero vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si mette dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra ha lasciata Setta. O frati dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo santa gente, considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feciosi aguti, con questa orazion picciola, al cammino, che appena poscia l'avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al follevolo, sempre pistando dal lato mancino delle stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuor del mar in suolo Cinque volte riacceso e tante volte casso, lo lume era di sotto dalla luna. Poiché entrate eravamo nell'alto passo quando non apparve una montagna bruna per la distanza, e parve mi alta tanto quanto veduta non ne aveva alcuna. Noi ci allegrammo. E tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la flora i re in giù come l'altro lui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso.